È possibile trovare un nuovo amore dopo una delusione? Forse è capitato anche a te di essere deluso dal tuo partner o dalla tua partner e di aver detto basta, ci rinuncio, rimarrò solo tutta la vita, non voglio più nessuno al mio fianco, non mi fido più di nessuno. Io mi chiamo Anna Maria Palladino, dal 2009 gestisco a Campobasso un'agenzia di incontri. In sostanza aiuto uomini e donne liberi a rimettersi in gioco e a fare nuove conoscenze con l'obiettivo di iniziare una nuova e bella relazione. Non puoi immaginare quante volte nella mia esperienza in agenzia ho ascoltato uomini e donne eh, raccontarmi delle loro delusioni di amore e di quanto ora abbiano paura a eh, rimettersi in gioco perché temono di rivivere quella situazione di sofferenza che hanno già provato e io posso dire che da una parte posso anche capirli perché non è facile riprovarci dopo che qualcuno sul quale avevamo riposto tutta la nostra fiducia e tutte le nostre speranze ci delude ma eh, devo anche aggiungere che eh, la la soddisfazione di essere amati e di essere apprezzati da qualcuno è davvero troppo importante per rinunciare e sono qui per darti dei consigli in modo tale che tu possa ripartire nella, mo nella modalità migliore e iniziare una nuova relazione. Il primo consiglio che sento di darti è quello di eh, non far finta che va tutto bene. Se in questo momento sei ferito, sei deluso e stai soffrendo perché quella persona ti manca nonostante tutto, ehm, Esprimi la tua rabbia, esprimi la tua frustrazione, le emozioni, anche quelle negative, vanno manifestate perché questo è il primo passo per assorbirle e superarle. Far finta di niente invece ti crea solo una corazza esterna, ma dentro di te non risolvi il problema. Il secondo consiglio che posso darti è quello di non chiuderti in te stesso, parla di come ti senti, confidati con un amico, con un familiare, con un collega, perché ci sono dei momenti nella nostra vita in cui non possiamo pensare di fare tutto da soli, abbiamo bisogno dell'aiuto di qualcuno e allora non facciamo gli eroi, quindi ti consiglio di aprirti a una persona di tua fiducia e a fargli capire come ti senti. Il terzo consiglio che sento di darti è quello di buttarti, eh, di conoscere persone nuove, di fare cose diverse, non ti chiudere in casa pensando che la tua vita sia finita. È, è vero che ci sono invece tante opportunità. Più persone conosci, più aumenta la tua probabilità di trovare quella giusta. Iscriviti a un, a un corso, fai un viaggetto che magari hai sempre desiderato, eh, frequenta persone nuove, creati nuove opportunità. Rimanere isolato non ti aiuterà. Uh, io um, ti, ti dico questo perché ho esperienza nel campo delle relazioni sentimentali. Come ti dicevo, uh, ho un'agenzia di incontri a Campobasso e ascolto ogni giorno la storia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 un altro suggerimento che vorrei darti è quello di evitare di accontentarti di una persona qualunque pur di non stare solo. Sì perché questo è contrapposto invece all'atteggiamento di chi eh, si chiude in se stesso, rinuncia all'amore perché è stato ferito. Eh, accontentarti di una persona che probabilmente è buona è dolce e ti vuole bene significa una vita di infelicità sia per te che per il partner. Vorrei che tu avessi il vero amore nella vita e aspetta di incontrare la persona giusta perché la troverai se fai i passi corretti. Vedrai che troverai persone che riusciranno a scorgere in te delle qualità e degli aspetti che probabilmente altri hanno perso, non hanno notato. Quindi sii sì, paziente, non ti chiudere in te stesso ma nello stesso tempo non ti accontentare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 perché è importante la tua azione. In più, quello che sento di dirti è che io potrei sicuramente agevolare la tua ricerca della persona giusta per te. Come ti dicevo, eh, mi occupo di cuori solitari dal 2009. Parlo ogni giorno con persone sole, proprio come te, con persone che probabilmente vivono il tuo stesso stato d'animo, il tuo senso di sconforto, di solitudine, la paura di soffrire di nuovo. Ma queste persone... Ci provano, non rinunciano. E nel corso della mia esperienza nell'agenzia di incontri ho visto nascere tante relazioni. Queste persone erano sole, proprio come lo sei tu oggi. Ma si sono imboccate le maniche, mi hanno chiamato e oggi sono felici in due. E potresti avere anche tu la stessa cosa perché non hai nulla di meno rispetto a loro